Ciao a tutti, noi siamo a TIP Studio, io sono Im e io sono Tommaso e insieme nel 2018 abbiamo fondato il nostro studio multidisciplinare. TIP Studio si occupa di progettazione di oggetti per aziende e prodotti in edizione limitata. TIP Studio rappresenta la sintesi delle nostre due personalità, infatti il nostro è un approccio quasi complementare, diciamo che io ehm, apporto al progetto una visione un po' più poetica ed emozionale, invece Tommaso contribuisce in maniera più materica e scultorea. Siamo legati molto ai nostri territori di origine, io sono Di Matera Tommaso e Tommaso di Pietrasanta e queste due città influenzano di continuo il nostro approccio al progetto, il nostro modo di, appunto, di progettare soprattutto nella prima parte che riguarda appunto la ricerca Da una parte infatti riusciamo a cogliere la storia e le tradizioni di una città millenaria dall'altra ci immergiamo in una realtà d'arte ricca di laboratori e pubblici essere di base a Firenze significa per noi circondarsi da quella che è la bellezza, un equilibrio tra estetica e cultura, agire propagare per le stradine per i vicoli. Sin i primi progetti insieme, anche la partecipazione a diverse mostre e fiere, è emerso come il territorio rappresenta per noi quello che è l'insieme tra gli aspetti materiali e immateriali. È un archivio infinito dal quale noi attingiamo. Però nel mondo del design oggi, in particolare in quello del collective design e del design editoriale, ci permette di costruirci un'espressività un autonoma, e indipendente, che ci permette di indagare maggiormente quelli che sono gli aspetti sociali, ecologici, culturali, politici di un territorio in un determinato periodo storico. Il design oggi è una figura molto poliedrica, non si limita più alla progettazione, al solo disegno, ma spesso si diventa imprenditore di se stesso. Operiamo infatti come un piccolo brand, Siamo, dobbiamo seguire tutte quelle che sono le fasi del progetto, quindi dall'ideazione alla produzione alla prototipazione fino alla commercializzazione e alla logistica. Crediamo che attraverso una ricerca sui territori e sulla sperimentazione dei materiali si possono creare oggetti unici e semplici, dove il protagonista appunto diventa il materiale e le sensazioni che questo genera sull'oggetto. Per noi infatti la forma è soltanto il risultato di un processo, è quasi l'output di un percorso di sperimentazione sulle forze materiali e immateriali. Cercando di figurare il design di oggi. Parlando dei nostri progetti, quello più significativo che rispecchia quella che è la fusione delle nostre due anime e i nostri approcci è il secondo fuoco. Abbiamo esplorato le potenzialità delle scuole di fusione del bronzo con l'obiettivo di rivalorizzarle, preservandone la conformazione e gli aspetti estetici e sensoriali. Ogni volta che sciogliamo un metallo, questo produce delle scorie che si presentano sotto forma di massa schiumosa solidificata. Sono impurità in inerme, presenti all'interno del materiale, composte da silica di calcio, ossidi metallici cioè derivati dal processo di fusione e rifratta fusi. Partendo dalla catalogazione di pertecologia e morfologia, le scorie vengono accostate l'una all'altra come in un mosaico. Il processo dà vita a due centri sempre diversi, unici. Le scorie risultano incastonate nel mosaico rifugio dalle carte e delle mezze strutturali. Uno degli aspetti sul quale spesso si basano i nostri progetti è proprio l'interazione fisica e sensoriale che si ha con l'oggetto. La forma degli oggetti spesso deriva da esigenze tecniche e produttive. Ogni pezzo della collezione infatti, è infatti disegnato per esaltare il gioco dei contrasti superficiali o per portare al limite il processo utilizzato. Essere invitati a far parte del tipo di District è sicuramente un piacere. Far parte di una comunità così giovane, internazionale, e dinamica, composta da artisti, design, è sicuramente un momento di crescita e maturazione in generale. Per concludere, possiamo dire che il design per noi è come un bel viaggio dove finisce un progetto e ne inizia un altro, un po' perdersi e ritrovarsi con un ciclo unico in cui ci si rapporta con gli altri e con la società. Grazie di tutto, a presto. Grazie mille, a presto.